L'artrite reumatoide è una malattia autoimmune cronica che colpisce le articolazioni, causando infiammazione e dolore. In questo tipo di malattia, il sistema immunitario del corpo attacca erroneamente le articolazioni, causando un'infiammazione cronica. L'artrite reumatoide può colpire le persone di tutte le età, anche se più comune tra le persone di età compresa tra 30 e 50 anni. Molti pazienti con artrite reumatoide descrivono il dolore alle articolazioni come un dolore sordo e costante che può peggiorare con l'attività fisica. Altri sintomi comuni includono gonfiore, arrossamento e calore nella zona interessata. L'artrite reumatoide può anche causare fatica, febbre e perdita di peso. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo due secondi del tuo tempo per chiederti di mettere un mi piace e di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, Crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. L'artrite reumatoide può colpire diverse articolazioni del corpo, anche se in genere colpisce le piccole articolazioni delle mani e dei piedi. I sintomi dell'artrite reumatoide possono variare da persona a persona, ma in genere includono dolore e rigidità articolare, che possono peggiorare durante il giorno. Il dolore può essere così forte da limitare l'attività quotidiana e il riposo notturno. Inoltre, l'artrite reumatoide può causare deformità articolari, come le mani grinfie, il che può portare a una limitazione funzionale importante. Altri sintomi dell'artrite reumatoide possono includere perdita di funzionalità articolare, fatica, febbre e perdita di peso. Il trattamento dell'artrite reumatoide può includere una combinazione di farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, corticosteroidi, farmaci modificanti la malattia, DMARD terapie biologiche e fisioterapia. Il trattamento dipende dalla gravità dei sintomi e dalla risposta individuale alla terapia. I FANS e i corticosteroidi possono aiutare a ridurre il dolore e l'infiammazione, ma non curano l'artrite reumatoide. I DMARD possono aiutare a rallentare la progressione della malattia e prevenire ulteriori danni articolari. Le terapie biologiche, invece, possono aiutare a inibire la risposta autoimmune e ridurre l'infiammazione articolare. Inoltre, la fisioterapia può essere utile per migliorare la mobilità articolare e ridurre il dolore. In alcuni casi, l'intervento chirurgico può essere necessario per riparare o sostituire le articolazioni danneggiate. Il medico specialista più competente per la gestione dell'artrite reumatoide è il reumatologo. Questi professionisti hanno una vasta esperienza nella diagnosi e nel trattamento dell'artrite reumatoide e sono in grado di fornire un'assistenza completa e personalizzata ai pazienti. Il reumatologo lavora a stretto contatto con il medico di base e altri professionisti sanitari, come il fisioterapista e l'occupazionale terapista, per fornire una gestione multidisciplinare dell'artrite reumatoide. Questo team di professionisti può aiutare il paziente a gestire i sintomi e a migliorare la qualità della vita. Inoltre, il medico di base può essere il primo punto di contatto per i pazienti che sospettano di avere artrite reumatoide. In tal caso, il medico di base può indirizzare il paziente al reumatologo per una diagnosi e un trattamento adeguati. In conclusione, l'artrite reumatoide è una malattia cronica che può avere un impatto significativo sulla qualità della vita dei pazienti. Tuttavia, con una gestione adeguata e tempestiva, i sintomi possono essere gestiti efficacemente, permettendo al paziente di mantenere una vita normale e attiva. Stai cercando il reumatologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.drbox.it, oppure su www.socialdoctor.it, oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di UMA Innovation. Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link. Su YouTube clicca sulla campanellina. Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitarie e migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo. Questa è un'idea di UMA Innovation. Se sei un dottore specializzato, puoi partecipare al nostro progetto, vai su uno dei nostri siti. Buona giornata!